Ospite di oggi è Paolo Leccese, agente immobiliare di lungo corso, ma anche esperto di comunicazione e appassionato di digitale. Buongiorno Paolo e grazie per essere qui con noi. Buongiorno, buongiorno a te e grazie, grazie, Gerardo. Allora, eh, Paolo, partiamo subito con le tre domande. Prima, allora, tu sei un agente immobiliare ormai da tanti anni, ma hai un'attenzione particolare al digitale e alla tecnologia. Le persone, secondo te, sono davvero pronte ad adottare il digitale nella compravendita di casa? E gli agenti? Beh, guarda, nell'ultimo anno c'è stata sicuramente una spinta verso l'evoluzione tecnologica nel mercato immobiliare, in genere. Ehm, oggi ad esempio si parla di smart contract e di firma digitale con molta più semplicità anche verso eh, i clienti, verso il mercato ehm, coloro i quali magari fino a un paio d'anni fa vedevano questa come una forma eh, strana e comunque mh, con poca fiducia devo dire che eh, uno no, non ha meriti la pandemia ma se proprio vogliamo trovare qualcosa di buono in tutto questo periodo c'è cioè sicuramente il fatto che c'è stata una spinta necessaria verso la costruzione di processi eh, digitali attraverso, ecco, ad esempio, l'aiuto della tecnologia eh, nel caso di contratti firmati a distanza e digitali. Gli agenti un po' spinti dal basso, cioè dalla domanda che nel frattempo ha migliorato la propria esperienza di uso dei sistemi che fino a quel momento magari preso d'altro eh, non, non, non, non sviscerava pieno, immagino per esempio al modo di eh, cercare gli immobili sui portali, avendo tanto tempo, ehm, cioè, mi ricordo di aver ascoltato eh, eh, dichiarazioni rese da, da, da persone molto più autorevoli di me, eh, che dicevano che la ricerca era molto ma molto più focalizzata ad esempio sulle planimetrie piuttosto che sui virtual tour. I virtual tour proprio eh, la nuova tecnologia in aiuto degli agenti immobiliari che possono dare una grande, grande mano per ridurre il numero di cioè il tempo che si perde, ad esempio, nelle, nelle, nelle visite. Credo che gli agenti immobiliari oggi, appunto, spinti dal basso, quindi dal mercato, e spinti dall'alto, cioè dai fornitori di servizi digitali, si trovano in una bella morsa in cui devono necessariamente evolvere e credo che lo stiano facendo bene insomma. Ok, ehm, C'è una questione ancora uh, tecnologica legata al, alla casa, no? c'è una recente indagine di casa.it proprio sul mercato di Roma che evidenzia che il 46% degli intervistati eh, sostengono che la, che la connessione internet veloce è, leggo, un aspetto rilevante nelle dotazioni tecnologiche di casa. Questi aspetti, secondo te, sono anche determinanti nella valutazione di un immobile? O lo saranno? secondo me lo sono già in questo periodo sempre di più in... Immaginiamo per, per, per esperienza: insomma, sento che le persone chiedono questo. Smart working, smart schooling comunque eh, impongono necessariamente. Eh, immaginate una famiglia dove sono due persone che lavorano in smart working e due ragazzi che studiano con la DAD. In questo periodo hanno bisogno di una connessione eh, importante. Se stanno cercando casa si pongono la questione come eh, un, diciamo, questa questione della, della velocità di trasmissione dei dati è qualcosa di veramente importante, ma non solo, perché l'evoluzione ci porterà ad avere sempre più contenuti streaming, guardate cosa sta facendo Netflix, eh, Amazon con Prime, piuttosto che Apple, quindi comunque c'è eh, tanta, tanta domanda di servizi online, il fenomeno del gaming che è molto eh, diffuso e che sta dando, eh, il gaming online, mi, mi riferisco a quello in particolare, che comunque genera degli interessi e anche tanto lavoro, ho scoperto, avendo dei figli adolescenti, sì. c'è tanta gente che lavora eh, vero, in questo mondo del gaming. E quindi, sai, la ricerca, la ricerca di casa poi passa anche da... da diciamo, si, si, valuta, si valuta anche questi aspetti, almeno finché il 5G non prenda, diciamo, piede al massimo eh, o lo sciame di satelliti promesso da Elon Musk non, non, ci, non ci porti ad avere una una connessione capillare in tutto il territorio mondiale, Roma non sta messa così male, devo dire la verità, immagino che negli 8.000 comuni d'Italia ce ne siano tanti messi tanto, tanto peggio, però eh, insomma è sicuramente un elemento di scelta nelle, nella valutazione di un immobile, sicuramente un elemento di valutazione è importante. Ecco, ma secondo te questo tipo di eh, dotazione, insieme ad altre, eh, potrà essere incidente proprio sul valore dell'immobile, cioè quando un cliente eh, ti chiederà una valutazione di casa il fatto di avere n dotazioni tecnologiche tra cui anche una connessione veloce eh, potrà in qualche modo incidere sul prezzo di valutazione? Credo, oggi, non, oggi ancora non credo che ci sia questo eh, che, che possa dare un incremento nel valore immobiliare percepito cioè mh, pago di più per avere una connessione maggiore questo non credo che, che, che sia un dato che possa essere messo in relazione con il prezzo. Sono sicuro che però, se, se devo scegliere, a parità di prezzo, se devo scegliere un immobile dove c'è una connessione veloce o dove non c'è, inevitabilmente scelgo quello dove c'è. Però, ripeto, non credo che incida nella valutazione, cioè non può valere 10.000 euro di più un immobile che ha, che ha una connessione. Ma sicuramente io, Paolo, e per sì. la mia famiglia, sceglierei una casa con una buona connessione, anche in ottica futura, insomma. Certo, certo, insomma quindi questo millantato ritorno nei borghi eh, abbandonati insomma, per, per ripopolarli probabilmente eh, rappresenta un po' una, una sfida considerando insomma, che, che la banda larga non arriva proprio dappertutto. Sicuramente, sicuramente sì, ma ripeto spero che con l'avvento delle nuove tecnologie nelle nuove tecnologie, quindi anche nella connessione internet e mi riferisco al 5G, magari anche alcune zone diventino ben servite. Certo. Allora, abbiamo parlato quindi di eh, digitale legato proprio alla compravendita di casa. Abbiamo visto che sia i clienti eh, sia gli agenti immobiliari in qualche modo eh, stanno andando verso un utilizzo eh, intenso, intensivo del digitale. Abbiamo visto che insomma le dotazioni tecnologiche anche per la casa sono rilevanti, eh, anche se non determinanti ancora sulla valutazione del prezzo, ora ti porto come terzo aspetto eh, invece sulla, sul tema degli investimenti immobiliari, approfitto di questa tua competenza anche legata agli investimenti immobiliari all'estero, ma ti tengo saldamente fermo su Roma. Quindi investimenti immobiliari e mutui trentennali. Ehm, secondo te l'acquisto di casa è percepito come un asset o la tradizione che ci lega al mattone è un pericolo per i nostri risparmi? A Roma come risponde? Allora, ehm, faccio riferimento a, a un'indagine che ho letto qualche tempo fa, eh, pro, pubblicata da un Noto Franchising. E, ehm, il dato che mi, che mi ha sorpreso molto è che per l'83% delle compravendite registrate nel primo semestre del 2020 a Roma sono state prime case. Quindi soltanto il 17% ha dato investimento. Ma non finisce qui. Perché il dato sorprendente è che nel Lazio quel 17% di investimenti immobiliari è un numero altissimo. Cioè in molte altre aree del Lazio è, il numero legato alle comprensioni di una prima casa è molto più alto dell'83%. Quindi ritengo che l'italiano continua in questo suo trend, o quantomeno il romano, eh, continua in questo suo trend dell'investimento come eh, seconda o terza scelta nel mattone. Quindi, Intanto si compra la casa per viverci, si compra la casa per vivere ai propri figli e, e quella rimane, rimane una certezza. Ehm, spero che questo trend cambi, nel senso, per il bene del paese, perché, avendo l'esperienza, come dicevi tu, dell'esperienza all'estero, eh, vedo paesi molto, con un'economia molto più florida quando il mattone non è così al primo posto del, dei, propri, dei propri asset. Però. Eh, insomma, però ho registrato questo e posso dirti che anche nell'esperienza di agente immobiliare che vivo quotidianamente, la maggior parte delle compravendite le faccio per chi compra una prima casa. Certo, certo, ok. Insomma, diciamo anche questo amore continua a restare saldo, ecco, eh, in qualche, in qualche Assolutamente. modo. Paolo, grazie mille quindi per il tuo intervento, il tuo contributo. Spero Figurati. di vederti presto di persona a Roma, d'accordo? Anch'io, anch ah, okay. grazie mille. Ciao. A voi tutti che ci avete seguito, grazie per l'attenzione e vi aspettiamo in occasione del prossimo video, sempre grazie a casa.it per competere sempre meglio nel mercato immobiliare. A presto.